porta quale sia l'aria della vita. L'evoluzione è inevitabile. Secondo la Banca Mondiale, oltre il 40% della popolazione adulta ed oltre 2 miliardi di persone in tutto il mondo ad oggi risiedono al di fuori del sistema bancario, limitando molti ad uno stato di povertà e scoraggiamento. Si tratta di un grosso problema per il mondo odierno. Per quanto possano essere tempi difficili, sono anche tempi pieni di potenziale per renderci creativi alla ricerca di soluzioni sempre nuove e migliori. L'attuale sistema bancario è stato sviluppato oltre 60 anni fa, ma idee nuove e tecnologia innovativa hanno aperto le porte ad un'evoluzione finanziaria che detiene il potere di trasformare tutto il nostro mondo. Il denaro che utilizziamo oggi si chiama valuta fiat. Il termine proveniva dall'idea che un assegno o un dollaro era supportato dall'oro. I have directed Secretary Connolly to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets. Questo cambiò negli anni 70, quando il governo statunitense cancellò la convertibilità diretta del dollaro americano in oro. Nessuna valuta fiat ha mai conservato il suo valore nel tempo, ed il principio è semplice. Ogni volta che la banca centrale stampa più valuta, la valuta che noi abbiamo in tasca perde il proprio valore, e questa si chiama inflazione. Dopo anni di inflazione, mercati con sovraprestiti e gestione finanziaria irresponsabile e non regolamentata, le conseguenze sono state enormi ed hanno portato, infine, alla crisi finanziaria del 2008. Una crisi che ha dettato anche l'inizio di una grossa evoluzione finanziaria. È nata la criptovaluta. L'idea di criptovaluta era quella di creare una nuova valuta che fosse libera dall'inflazione è basato sullo stesso principio dell'oro, dove sono domanda ed offerta a creare valore. Un'idea basata sui vantaggi dello sviluppo tecnologico che potesse fornirci transazioni molto più veloci, economiche e sicure. Da allora sono successe molte cose e circa un decennio più tardi la criptovaluta ha iniziato ad influenzare tutto il mondo. think this is a currency, a currency that's really io penso che funziona, e ci saranno altre caratteristiche come questa che possono essere ancora migliori. Viene vista legalmente come commodity negli Stati Uniti, mentre nell'Unione Europea è classificata come asset. Oggi tutte le banche principali hanno compreso l'impatto che questo tipo di valuta avrà sul nostro sistema monetario, e le banche di tutto il mondo adesso cercano metodi innovativi per implementare la criptovaluta e la tecnologia sottostante, il blockchain nel sistema bancario esistente. La criptovaluta è ancora un concetto nuovo per molte persone, ma l'innovazione sta diventando una nuova forma accettata di denaro, solo sotto forma digitale. Tuttavia, è la tecnologia sottostante, il blockchain, che detiene il potere di trasformare non solo il nostro sistema monetario, ma l'intero modo in cui operiamo oggi nella società. Non molte persone credevano in internet 30 anni fa, Oggi, circa il 40% della popolazione mondiale è connessa al World Wide Web. Nel 1995, questa cifra era inferiore all'1%. Ciò che ha reso Internet un tale successo è stato il fatto che era aperto per chiunque e che potevamo iniziare ad inviare informazioni istantaneamente in tutto il mondo. Il blockchain, d'altra parte, è l'internet del valore e ci fornisce la possibilità di trasmettere non informazioni ma valore in un batter d'occhio in tutto il mondo. Internet è un protocollo di comunicazione, mentre il blockchain è un protocollo per lo scambio di valore. La tecnologia blockchain, la base della criptovaluta, al momento viene implementata nella maggior parte delle aree della società, nel mercato azionario, nelle cronologie di vendita, nell'elaborazione contrattuale e naturalmente all'interno del settore finanziario in pagamenti e transazioni, per citare solo alcuni esempi. La nuova era della finanza, che state per scoprire, rappresenta la seconda generazione di Internet e il blockchain, la criptovaluta, il futuro dei pagamenti sta per rivoluzionare l'economia per come la conosciamo oggi. Bitcoin ha mostrato un incredibile aumento di valore e dal 2009 fino ad arrivare alla fine del 2013 il prezzo di un singolo bitcoin è passato da 0,1 dollari americani ad oltre 1.100 dollari americani. E molte persone in tutto il mondo hanno guadagnato una fortuna. Contemporaneamente, in molti si sono persi questa opportunità, poiché non avevano informazioni sufficienti, ma anche a causa dello scetticismo con il quale all'inizio si guardava alla criptovaluta. I pionieri ben presto hanno dimostrato che c'era enorme margine di miglioramento in futuro e con lo sviluppo di nuove criptovalute è stata aperta la porta ad una criptovaluta molto più sicura e user-friendly. OneCoin il fondatore di OneCoin, il dottor Ryuja Ignatova, possiede un solido background nella finanza, con un master in economia e un dottorato in legge. È ex partner associato di McKinsey Co. e gestiva clienti del calibro di Allianz, Sberbank, Unicredit ed altri grossi colossi finanziari. Il dottor Ryuja ha consultato altre criptovalute ed è rapidamente diventato una delle persone più competenti sull'argomento. Un esperto. Può chiaramente vedere l'enorme potenziale che si cela nel creare una nuova criptovaluta, innovativa, più sicura ed accessibile, ed è iniziato ad apportare enormi miglioramenti per il futuro in base ad una solida strategia di espansione globale applicabile per chiunque tramite la criptovaluta OneCoin. La distribuzione globale di materiale didattico sulla criptovaluta e sull'introduzione di OneCoin è iniziato nel 2014 attraverso il principio di membership su invito esclusivo. E L'azienda, come risultato di una ottima leadership, ha raggiunto milioni di persone in oltre 195 paesi in tutto il mondo. The One Life Network, a partire dall'11 giugno 2016, è l'azienda ufficiale che distribuisce pacchetti educativi allo scopo di educare sulla criptovaluta e la finanza. I membri possono anche ricevere token promozionali che possono essere inviati per fare mining di OneCoin. Durante il primo anno operativo, il giro d'affari ha superato un miliardo di euro e solo tre mesi più tardi ha raggiunto il traguardo dei 2 miliardi di euro. Dopo circa dieci anni di sviluppo, ci sono molte criptovalute sul mercato oggi e ci sono alcuni aspetti comuni ad ognuna di queste. Prima di tutto, sono decentralizzate, cosa che frammenta il mercato impedendo che vengano accettate ovunque. Sono progettate per persone dotate di alta tecnologia e intelligence software, speculatori o trader professionisti. Fanno affidamento su fattori esterni inaffidabili, rendendo instabile il mercato stesso. Si concentrano principalmente sul trading pubblico, rendendole speculative e chiudendo le porte alla massa. Vi permettono di effettuare transazioni anonime e sono perciò impossibili da tracciare, incoraggiando usi illegali sono difficili da integrare nel sistema economico odierno. Allora cosa rende diversa OneCoin? OneCoin è progettata per essere inizialmente centralizzata, ma non di proprietà governativa, cosa che rende possibile controllare la crescita ed integrare le OneCoin nel sistema monetario odierno. Costruita su una strategia commerciale che crea un brand forte ed un mercato globalmente stabile senza alta volatilità, Tracciata e protetta dalla politica Know Your Customer, nota come KYC, che porta la criptovaluta ad un intero nuovo livello di trasparenza. Concentrata principalmente sull'utilità, OneCoin sceglie di implementare continuamente maggiori funzioni e piattaforme aperte per permettere ai proprietari di commerciare e utilizzare le monete, cosa che fa crescere il mercato, creando quindi una domanda maggiore per la criptovaluta in tutto il mondo. È user-friendly e aperta a tutti. Non c'è bisogno di attrezzatura costosa, conoscenze speciali o conoscenza di trading. E semplicemente adatta a tutti. Viene fornita un'educazione a tutti i membri per dare loro potere e la possibilità di prendere decisioni informate e costruirsi un alfabetismo finanziario. Inoltre, OneCoin sta impostando un nuovo standard globale tramite la sua integrazione unica della procedura KYC all'interno dell'effettivo blockchain cosa che crea un maggior livello di sicurezza e trasparenza. Una procedura potente che certamente spianerà la strada verso l'integrazione di OneCoin come prima criptovaluta ad entrare a far parte dell'economia globale. Almeno questo è l'obiettivo. OneCoin possiede davvero la chiave in grado di aiutare le persone nelle nazioni emergenti a fare un salto tecnologico e ad ottenere accesso istantaneo alla criptovaluta e al banking tramite essa e ad approfittare delle opportunità disponibili nelle nazioni sviluppate. Mentre la maggior parte delle criptovalute si basa sulla speculazione attraverso il trading pubblico, il focus principale di OneCoin è quello dell'utilità. Dato che il valore della criptovaluta si basa sulla domanda e l'offerta, più grande è l'area di utilità, maggiore diventa il valore della moneta. Secondo le prime previsioni del 2014, il valore di una singola OneCoin in un anno doveva raggiungere i 5 euro. Tuttavia, già dieci mesi più tardi, il prezzo di una singola OneCoin superava la stima iniziale, raggiungendo quota 5,65 euro. Ci si aspetta un ulteriore aumento del valore di OneCoin entro i prossimi anni, in base alla crescita costante del network di miner, ma anche a causa delle numerose aziende che vogliono guadagnare accesso ai milioni di proprietari di OneCoin per promuovere i propri servizi e prodotti, espandendo così ancora di più l'area di utilità. Questa non vuole in alcun modo essere una garanzia o una promessa, tuttavia la considerazione storica del viaggio di OneCoin fino ad oggi rende ancora più entusiasmante il futuro e ci sono le basi per portare i benefici all'intera società moderna e alle generazioni future. Allora, come si può iniziare? Unendovi a The OneLife Network ricevete un'educazione finanziaria di prima classe che vi aiuterà a diventare miner istruiti. I pacchetti didattici sono disponibili in sette livelli diversi ad iniziare da soli 140 euro fino ad arrivare a 27.530 euro ed offrono diversi moduli educativi su finanza, trading e criptovaluta. Per ciascun livello di educazione ricevete un ammontare fisso di token promozionali. A seconda del pacchetto che acquistate potrete anche essere idonei a ricevere uno o più split. Uno split potrà raddoppiare la quantità dei vostri token e può perciò essere utilizzato per generare più monete. Una volta che i vostri token saranno stati splittati e suddivisi, di conseguenza potrete inviarli alle Mining Pool e con soli pochi click potrete iniziare il mining delle vostre OneCoin. The OneLife Network inoltre offre combinazioni molto vantaggiose dei vari pacchetti didattici. Queste combinazioni forniscono accesso al mining automatico, in modo da unirvi alle Mining Pool istantaneamente senza attese aggiuntive per uno split. Oltre al mining automatico, queste combinazioni strategiche possono anche generare per voi split aggiuntivi, token aggiuntivi e perciò anche altre OneCoin. Oltre ai pacchetti educativi, OneLife ha introdotto il suo primo prodotto fisico disponibile ai membri per accedere facilmente al mercato online. Il OneTablet, un dispositivo smart portatile che può essere utilizzato ogni giorno e possiede il potenziale di arricchire l'apprendimento il trading e le attività commerciali di networking di qualsiasi membro del network One Life. Con la tremenda crescita dell'azienda, questa si è impegnata a dare di più non solo ai propri membri, ma anche a restituire qualcosa alla società. La One World Foundation al momento è attiva in diverse nazioni, dove aziende e membri del One Life Network donano continuamente denaro per aiutare e dare possibilità ai bambini di raggiungere il loro pieno potenziale attraverso l'educazione ed un supporto a lungo termine. La criptovaluta e questo nuovo mercato finanziario possiedono davvero il potenziale per creare banking per i 2 miliardi di persone che non hanno accesso al sistema bancario oggi, secondo la Banca Mondiale. È uno dei mercati più emergenti ad oggi e può far entrare le persone non coperte dal sistema bancario nel sistema finanziario semplicemente grazie all'utilizzo di un telefono. Eliminare the middleman debita addebita tariffe alte per pagamenti e trasferimenti internazionali, dove la tassa media è del 7,7%, ma può raggiungere anche il 29%, necessitando inoltre di diversi giorni. Aiutare le persone a mettere al sicuro gli asset e a far crescere il capitale in un mercato dalla crescita estremamente rapida. Che cosa crea il valore di OneCoin? Per soddisfare le esigenze del mercato di massa, OneCoin farà il mining di un totale di 120 miliardi di monete e il blockchain efficiente viene sviluppato per consentire delle transazioni estremamente rapide. Un network in continua crescita crea un forte brand, in combinazione a sempre crescenti ammontare di commercianti che vogliono guadagnare accesso ai milioni di proprietari di OneCoin, aree di utilità in continua crescita. Questi fattori creano il valore delle monete e quando OneCoin diventerà pubblica, il mercato sarà già lì, diffuso, globale e l'aumento di valore diventerà molto probabilmente un dato di fatto. OneCoin è social, globale, ed è semplice accedervi tramite il OneLife Network. Networking e social media oggi detengono un potere di influenza straordinario che può cambiare più o meno qualsiasi mercato. Vi ricordate Netscape e Yahoo? I motori di ricerca che vennero presto dimenticati dopo che il gigante Google prese il possesso completo del mercato ed introdusse un software user-friendly e molto più sofisticato. Vi ricordate MySpace? La piattaforma di social network che venne presto dimenticata dopo che Facebook prese il possesso completo del mercato. Nessuno di questi giganti ha utilizzato la pubblicità come metodo per raggiungere le persone. La crescita di queste aziende si basava su fiducia, risultati e i più potenti di tutti gli elementi utenti soddisfatti e passaparola, lo stesso fenomeno che sta provando OneCoin in questo momento. Ora avete un'opportunità potente e trasparente davanti a voi e potrete unirvi ai milioni di miner, trader e commercianti per fare mining di monete e diversificare il vostro portafoglio, portandovi in una posizione di vantaggio per il futuro. Con queste informazioni potete essere all'avanguardia in questa nuova era un mercato emergente che sta per rivoluzionare l'economia globale. Il processo decisionale si basa sulle informazioni ed ora voi potrete utilizzare le informazioni che vi vengono fornite per accertarvi che la persona che vi ha mostrato questo video risponda alle vostre domande per iniziare. E tenete presente che la domanda non è se la criptovaluta influenzerà la nostra economia futura, ma bisogna piuttosto chiedersi se voi siete pronti alla nuova era economica che ci sta raggiungendo. Se lo siete, Assicuratevi di unirvi a questa rivoluzione finanziaria ed entrate a far parte della criptovaluta dalla crescita più rapida in tutto il mondo. OneCoin